Grazie Presidente, prendo spunto dalle parole della Presidente della Commissione Urbanistica, consigliera Donatella Iorio, eh, quando dice che l'argomento non, non si limita all'aspetto urbanistico, eh, non per chiarire che il mio intervento chiaramente è di sospensiva chiaramente eh, non era eh, riferito al progetto in sé né a eh, tutto il lavoro fatto dalla Commissione urbanistica, ma eh, prendeva spunto da due dubbi che mi erano sorti e che avevo esplicitato in una riunione eh, con i miei colleghi del Movimento 5 Stelle eh, stranamente eh, quella, quei dubbi che io avevo espresso in forma diciamo riservata perché era una riunione riservata ehm, in qualche modo eh, furono noti ai, ai, um, ai um, componenti il, il consorzio, perché mi arrivò eh, successivamente una email in cui mi si chiedeva conto eh, dei miei dubbi, eh, che io confermai e ehm, a seguito poi eh, della. Appunto questo successe dopo la commissione urbanistica, dopo l'espressione della commissione urbanistica e ehm, io comunque chiesi la sospensiva per poter approfondire ulteriormente ed avere un parere competente eh, dopodiché però arrivò una, una nota eh, della, mh, del, di uno studio di avvocati eh, a nome e per conto eh, dei membri del consorzio e quella nota um, da quella nota scaturirono ulteriori dubbi. Purtroppo uh, fu girata da qualcuno, io non ho avuto tutta la uh, corrispondenza, come ha dichiarato il presidente De Vito, lui si fece carico di inviare capigruppo uh, la nota di risposta della, uh, del PAU che, e poi ce l'ha girata in via informale, quindi in questa forma piuttosto strana eh, mi è arrivata una dichiarazione da parte del PAU che non può ovviamente entrare nel merito delle questioni che io invece avevo posto perché come giustamente ripeto ha detto la Presidente della Commissione Urbanistica non sono soltanto questioni strettamente urbanistiche quindi io non posso far altro che rilevare che non avendo ottenuto risposta dai dubbi nati proprio dalle lecite opportune dichiarazioni espresse eh, dallo studio legale che ehm, difende gli interessi del consorzio, io non ho avuto risposta e quindi quei dubbi si sono confermati. Chiaramente io chiederò il verbale della capigruppo di oggi perché vorrò capire eh, come mai il segretario generale abbia ritenuto non essere di sua competenza la risposta a quei dubbi perché secondo me le esperienze brutte o cattive, si vinca o si perda, servono sempre per imparare qualcosa. Quindi sicuramente da questa esperienza io imparerò qualcosa di più. Rimane però il fatto che i miei dubbi purtroppo si sono rafforzati e che la validità di tutti i nulla osta e di tutta la procedura non sia ancora, eh, da, non si, possa non ritenersi eh, perfezionata. E quindi i dubbi avevo e i dubbi mi sono rimasti. Grazie.